Ci avventuriamo qua. Giro approfondito nella foresta di Terseira. Vai, entro al cunicolo naturale. Che belle che sono <ride> Fantastiche Facciamo un selfie? Ferma, ferma lì Così? Sorridi? Hey! La cosa più bella dell'isola di Terzera è che ci sono un'infinità di questi sentieri, sentierini dove perdersi all'infinito in boschi, boschetti anche quando tutto sembra non andare per il verso giusto quando anche il vento è contrario eccetera prendi, rimetti la giacchetta nel caso che poi che come l'altro giorno viene giù il finimondo ti vai a fare un bel giro sai quante idee ti vengono? Mazza. un sacco cioè proprio mettersi in movimento mette in movimento le idee quindi stai lì che non riesci a scrivere sta cosa prendi un foglio di carta e vattene a quel paese fuori dalle scatole via out just go out somewhere e vedrai che Proprio come vai fuori, po, ti vengono 200 idee, no scherzo, però qualche chance in più che ti viene qualche idea, sicuramente sì. Già oggi era partito male che c'era il video, non ha caricato, oddio, ho detto come era stato tanto bravo per 15 puntate, 16 applodato sempre bello, preciso a mezzogiorno e 16 in punto. Oggi a un certo punto mi ricordo. Ah, andiamo a vedere se è uscito il video è uscito, come mai? Io oh, porca miseria non l'ho pubblicato io perché oggi era il giorno dell'esperimento che esperimento? eh oggi avevo deciso che provavo siccome volevo cominciare a metterli anche su youtube però non è che già una connessione insomma non è stratosferica è meglio di quella che avevo in italia ma quella faceva proprio caccare quindi qua io se, se dice tanto ho un megabit che va su quindi un video di 6, 7, 800 mega, un giga o più, sai quante ore devo aspettare? Quindi, approdarlo su Facebook, poi approdarlo su YouTube, ho detto no, dobbiamo trovare un sistema di modo che questa cosa viene semplificata, automatizzata e io posso uploadare da tutte e due le parti. Quindi, c'è un modo per cui uploado su YouTube e poi esce come fosse stato uploadato su Facebook, anche su Facebook, oppure posso uploadare su Facebook, caricare il mio video e poi trovarlo caricato anche su YouTube? Conosci un tool che lo fa? Cosa consigli di fare? Io ho trovato una soluzione, ho testata, ma non sono rimasto soddisfatto per niente, quindi aspetto di sentire la tua. Che mi consigli?